Ci troviamo all'entrata del vecchio mercato storico la bucceria ormai chiuso ma trasformato il ritrovo notturno per i ragazzi per la movita notturna andiamo a vedere mettete qua Ehi, hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana la otra. Hey, pero no hay hai boda. Titi me pregunto se tengo muchas novias. Hey, muchas novias, hoy tengo a una, mañana la otra. Me la voy a llevar the super room? Saluden al un selfie. Sei chissuto, Prima la noia è finta, Maria, e mi prima mamma, ha lavorato Llegaron lo que tienen los poderes, Llegaron lo que tienen los poderes. ¡Mucha mujer! ¡Mucha mujer! Chupaleta ¡youtube, ¡youtube! ¡Youtube, ¡youtube! la ¡youtube! ¡Youtube, la ¡Youtube, ¡youtube! ¡Youtube, ¡youtube! ¡Youtube, ¡youtube! ¡Youtube, ¡youtube! ¡Youtube, ¡youtube! ¡Youtube, tengo que decir? caro Palermo è una città che ti rallenta di giorno e ti velocizza la notte quindi praticamente dopo aver lavorato si vengono a divertire nelle piazze perché Palermo offre questo la movida diciamo che è buona a Palermo niente da aggiungere <ride> niente da aggiungere buona eh. <ride> queste sono le stigliola un'altra specialità palermitana no vieni Una diosca in attesa vuoi sì, spiegare cosa sono? sono a morire spiega cosa sono dai allora, le stigliola sono praticamente il budello di cosa? dovrebbe essere di vitello di vitello. Però... C'è entrambi sì, di vitello, sì, vitello. Cioè, di E' di, di agnello. Queste sono quelle di vitello, penso. E... Ci sono due specialità, una normale e una con la cipolla. Noi stiamo prendendo quelle normali, però quella con la cipolla è per buona. E... e sono per niente, fanno parte dello street food palermitano, sono buonissime. E... E sto aspettando con impazienza di mangiare. Questo interiore è il cibo povero di Palermo. Queste sono precotte, queste sono crude e quelle sono quasi pronte. Okay. Aggiungiamo, aggiungiamo sale, abbondante, no, no, no, no, no, no. limone, no no, limone. Andiamo dai. rigorosamente con le mani scusa non ti posso aspettare un pausa ne ha caduto uno per